presidente la proposta di delibera di iniziativa consigliare che eh, oggi presentiamo diciamo, all'assemblea capitolina e che ha avuto già i pareri delle commissioni competenti riguarda l'agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato ovviamente e lo voglio ribadire questo sulla, eh, sulla natura appunto pubblica dei, dei servizi eh, locali e, e quindi eh, la... Il fatto che esista diciamo, per Roma Capitale un'agenzia un che possa garantire il controllo e soprattutto la valutazione della qualità dei servizi che vengono erogati alla cittadinanza questo è un elemento molto importante. E insieme a questo ricordiamo che Roma Servizi per la Mobilità insomma, fa un lavoro eh, di, di, simile a questo tipo anche di supporto per l'amministrazione, proprio per cercare di comprendere eh, i nostri servizi se effettivamente ottengono un beneficio nei confronti della, della cittadinanza e quindi se i cittadini sono soddisfatti di quelli che sono i servizi noi abbiamo visto nel corso degli ultimi anni eh, abbiamo eh, um, l'erogazione dei, dei, dei, dei servizi pubblici locali sicuramente potrebbe non aver completamente soddisfatto i cittadini è proprio per questo che il nostro programma va nella direzione di rinforzare certamente gli strumenti di controllo nei confronti eh, delle, delle aziende e delle società partecipate anche di, di Roma Capitale un controllo che deve essere anche appunto sulla qualità. Eh, ricordo che la, la stesso, lo stesso articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale che parla degli strumenti di partecipazione democratica elettronica eh, individua proprio anche negli strumenti elettronici la, la possibilità appunto, per i cittadini di poter partecipare al tempo stesso, controllare e fornire diciamo, delle indicazioni, dei feedback sul eh, grado di soddisfazione del, dell'erogazione dei servizi quindi anche la tecnologia affiancata a Ebbene, noi su, al fine proprio di rinforzare questi strumenti eh, di controllo e anche la governance di un'agenzia che oggi non conta tra l'altro tantissimi dipendenti e quindi abbiamo voluto andare anche in un'ottica di razionalizzazione e di risparmio ovviamente di denaro pubblico, eh, su questo eh, la, il, la proposta diciamo, presentata dal, dal Movimento 5 Stelle o comunque dai, dai consiglieri Capitolini va proprio in questa direzione, nella modifica dell'attuale eh, statuto dell'Agenzia, dell che prevede la revisione dell'articolo eh, 2, la revisione dell'articolo 2 che riguarda la composizione di quello che prima era eh, un Consiglio, diciamo, un organo collegiale di di governo, se possiamo così dire, dell'Agenzia, dell che era composta prima dal Presidente e da due membri nominati dal Consiglio Comunale. La proposta che viene presentata oggi in Assemblea Capitolina anche all'opposizione, che è già comunque stata presentata nelle eh, Commissioni Capitoline, è quella di individuare non più diciamo, un, uh, un organo collegiale formato a tre, bensì soltanto da un componente solo, in questo caso dal Presidente, che avrebbe eh, in questo senso ovviamente dotato di professionalità eh, e competenze nella materia dei servizi pubblici e a questo organo monocratico saranno appunto attribuiti quindi i poteri di rappresentanza e le funzioni gestorie dell'agenzia quindi si passerebbe da un organo collegiale composto a tre a un organo diciamo monocratico quindi da tre a uno questo ovviamente pensiamo soltanto al risparmio in natura economica che poi potrebbe essere riutilizzato sia a disposizione dell'azienda diciamo dell'agenzia e quindi anche proprio per incrementare e incentivare lo strumento di controllo. Non solo quindi un taglio al numero dei componenti ma al tempo stesso abbiamo voluto anche dare un taglio al compenso dell'unico componente che poi dovrà essere nominato Presidente dall'Assemblea Capitolina. E il comma 7 dell'articolo 2, se prima eh, appunto veniva andava a disciplinare il compenso e rispettivamente era l'80% dell'indennità aspettante al Sindaco, passa al Presidente dell'Agenzia e corrisposta un'indennità annuale pari al 58,3% all'indennità aspettante al Sindaco. Quindi ovviamente noi abbiamo... Uno, un taglio del numero dei componenti, quindi cercando di razionalizzare le risorse. Due, un taglio agli stipendi e ai compensi di quest'organo. Quindi cer eh, certamente il Movimento 5 Stelle, in un'ottica di riduzione e risparmio delle risorse che vogliamo mettere a disposizione anche di questa agenzia, va nella riduzione delle poltrone, Presidente. E quindi noi siamo ovviamente favorevoli all'approvazione, in modo anche spedita, di questa proposta, in quanto... Il programma, secondo noi, del Movimento 5 Stelle è ben rappresentato e portato avanti attraverso l'approvazione della modifica della composizione dell'organo collegiale dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Grazie.